Ok, bene, ciao Nicolò, grazie per la tua domanda Allora, eh, vorrei risponderti in modo ancora più esaustivo se posso Perché io non sono un professionista Quindi ovviamente non ti posso far vedere le tecniche professionali Con le quali vengono realizzate queste robe qua Però ti posso dare quello che ti serve per ragionare e riuscire a, ad affilare praticamente qualsiasi, qualsiasi cosa, allora ci sono tecniche che prevedono l'abrasione. Ok, adesso giro un po' la mano, spero che si vedrà la mola ad acqua. Che prevede, tra l'altro, un movimento abbastanza balordo da fare. Cioè, ok, c'è flessibile perché si usa anche quello. Perché tu lo passi via non ho un flessibile a portata di mano però col disco che abrade così la riflessione qual è è che ci sono delle temperature da rispettare quindi una volta scelto l'angolo che deve essere più o più aperto o meno aperto a seconda di cosa devi fare per capirci i coltelli da cucina o queste robe qua hanno un angolo abbastanza chiuso perché devono tagliare questo in particolare mi piace per l'outdoor, quindi se poi mi ci faccio pranzo devo riuscire a scorrere e tagliare bene il cibo. Ci sono le cose che tagliano battendo, facciamo finta che questa sia un'accetta, quindi così. Cosa c'è di differente tra questi due? Che questa deve essere molto più aperta, anche perché un, un attrezzo fatto per dare colpi, una volta che entra il filo, poi la larghezza del taglio è sufficiente a fare che il filo poi non lavora più perché le fibre aprendosi vanno a lavorare subito dopo il filo quindi perché cioè, ecco spiegato perché gli attrezzi per fare legno durano un sacco nonostante che li maltrattiamo tantissimo. ora vediamo la roncola dicevo prima vari strumenti per abradere, per portare questo questo profilo quindi il primo esame deve essere sul tipo di, di fianchi che ha lo strumento l'attrezzo che vuoi affilare e vedere se ti va dopo da qui come puoi fare? allora sulla, sulla punta del filo si lavora sempre con cose secondo me eh, per esempio potrei dirti con una come questa questa è una pietra che va bene, va bene per le falci Però è la grana grossa Allora se tu hai una di queste per andare a rifinire il filo eh, Usala sempre solo da una parte Così ti arrotondi uno spigolo e l'altro spigolo E poi tu sai che va bene per questo tipo di, di attrezzi Prima sarai ovviamente passato da un'abrasione per modificare il tuo filo Che potrà essere ad acqua Potrà essere a flessibile, potrà essere a quello che vuoi ok adesso ti dico le temperature allora per non rovinare non... Allora, a 200 gradi più o meno inizia il, mediamente l'effetto di rinvenimento sul materiale capisci anche tu che le scintille del flessibile sono a una temperatura molto più alta perché sono addirittura incandescenti però cosa succede che tu se le dai sul fianco quindi qui perché stai recuperando una situazione che vuoi correggere l'angolo, vuoi correggere l'andamento, lo puoi anche fare. <coughs> perché comunque se anche questa parte arrivasse a 200 ⁇ ci deve restare perlomeno 10 minuti perché cominci a cambiare qualcosa nella sua struttura. E tu sei riuscito ad abbradere. Poi magari facendo queste cose si raffredda in acqua, così riesci ad essere un po' più veloce. Però quando arrivi al filo che devi fare questo tipo di lavoro, e andare a rifinire il filo qui inevitabilmente vai sugli spigoli ed è per questo che ti consiglio di usare una pietra sola per fare cose che abbiano questo tipo di forma. Detto questo, quindi temperatura, fare attenzione alla temperatura quando si va a modificare l'angolo, non toccare sulla punta mentre fai quel procedimento perché sarebbe dannoso perché sulla punta invece in un attimo va in temperatura e l'hai smolato, poi alla successiva molatura non se lo ricorda più nessuno però Dopodiché passi a, almeno io passerei a un intervento manuale tipo questo, fatto tenendo conto che se tu quella roncola vorrai, o quella o altre, vorrai poterla affilare in futuro, ti fai una pietra che dopo un po' si sarà smangiata negli angoli e andrà bene, perché questa pietra qui, in questo momento qua, non va benissimo per fare questo lavoro qui. Eh, con un po' di manualità ce la fai, terrai più leggero lì. Dopodiché... Ritorniamo sulle considerazioni d'utilizzo Allora, come vai a lavorare il filo, ok? Su questo, come ho detto, a me interessa il cibo, il stick, quelle cose lì Lo porto dietro perché mi avanza una sega Su questo andrà bene dare colpi, quindi dovrà essere aperto Questo, per come la vedo io, è un ibrido, quindi... Qui lo lascerei leggermente più aperto, perché mi serve proprio per dare colpi secchi. Mentre invece io quando sto sramando, che affido un po' alla sorte, il cadere del ramo in questa zona, lì ho bisogno che apra nella direzione delle fibre, quindi lo farei leggermente più fine, più, più chiuso come angolo. Ok, quindi il movimento sarà. Parto bello aperto, mi sposto di fianco, qui devo fare attenzione, faccio la curva, anche la mia mola non sarà adatta, lavoro i fianchi, poi me ne vengo qui e allora qui ci do in questo modo, qui, poi mi abbasso leggermente, vedi che l'angolo è più chiuso, e faccio questa zona, ok? Cioè qui non sto portando via niente, ovviamente, questi sono interventi su questo tipo di attrezzi di una volta o tra l'altro, che richiedono un bel momento. Poi io comunque non sono un professionista dipende un pochettino da quello che tu hai a casa secondo me perché se io avessi una sega una lucidatrice a nastro potrei anche pensare di affilare la mia roncola lì per correggere l'angolo sempre comunque finendo sulle pietre se voglio dare un certo tipo di filo finale ok però per quello che riguarda togliere il grosso faccio la fantasia dipende ognuno quello che ha e... Niente spero di essere stato esaustivo Adesso non mi metto vabbè, Ti faccio vedere giusto un pochettino il movimento Ma io non ho intenzione ancora Di lavorare su questa roba. Tra l'altro Ti mostro un problema di questa moda Adesso vedrai che faccio le tue Però se io Prendo e ti faccio vedere Vedi che il perno è fermo adesso Non so se vediamo Spero si possa vedere Il perno è fermo questa mola si è consumata in modo eccentrico Non ho ancora capito perché Quindi fa un po' sui giù Però giusto per vedere il movimento Qua come vedi è già, è già di traverso Poi vedo la roba Quindi sì, così A secco Perché per fare un movimento di due minuti Sempre ragionando sulle me Quando arrivo qui E la fido un po' di più Ok Vediamo dove ha lavorato, giro dall'altra, come noterai il senso della mola è a spingere fuori il materiale perché nel caso malaugurato che vado a finire sul filo non voglio rovinarlo, ok allora vedi la volta prima dove sono finito, qua sto correggendo l'angolo Poi di nuovo lo farete un po'. Cosa succede? Che questa è la prima volta che la acceso io. Quindi essendo fatta da due mani diverse, i miei, non i miei angoli naturali, che tengo a mano, non corrispondono con quelli che ha fatto il tipo di qui. Io però, tanto adesso è mia, voglio fare i miei. Questa è una parte molto grezza, perché la roncola, questa zona qua, è molto difficile farle copiare la mola però come ti ho detto siamo nella fase di correzione dell'angolo ok poi come vedi adesso la tengo così perché volevo correggere un po' di più qui adesso userò la curvatura della mola se qua non siamo sulla punta del filo l'interesse non è dare una filatura di interesse e creare un profilo che poi verrà affinato con, con le pietre stiamo cominciando a centrare un po' la uh, lama perché qua il problema anche che il filo non è più molto centrale bene a questo punto beh, se forse che lo stiamo facendo davvero io l'ho fatto per farti vedere un po' i movimenti però a questo punto sarebbe ora di cominciare secondo come ho immaginato io che farei sarebbe ora di dare in questo modo e avvicinarci al centro della lama che poi sarà finito con una pietra più fine, ad esempio. Però ad esempio per quello che è l'utilizzo della rompola, se è solo una pietra, io questa è quella che uso per i boltelli. Mi spiace l'ordinato su una rompola, perché la rompola non ha bisogno di chissà che è grave l'affidatura. La rompola, così come l'accetta, così come quelli, tutti gli utensili che servono per battere, che lavorano battendo, hanno bisogno di un profilo corretto piuttosto di una punta precisa bene spero di avere in qualche modo risposto alle tue domande l'ho fatto un po da caprone me ne rendo conto questa mola si usa con l'acqua infatti io qua lasciavo praticamente il peso solo di questo appoggiato però ritornando al discorso delle temperature tu puoi fare un po' quello che vuoi fili una lama l'importante è che rispetti le regole del metallo quindi il metallo 200 gradi inizia il rinvenimento più continui a salire più lo sputani velocemente tutto lì quindi puoi fare un po' quello che vuoi in base a quello che hai poi non so se, se mi dici cos'hai che corrisponde a una cosa sgarruppata così come quella che voglio considerate ragazzi che io qua c'ho più in tutto comunque nonostante che questa fa suo e giù se tu lasci morbido nella mano quello che stai usando non è un problema ovvio ci metto l'acqua quando faccio determinate cose però oggi non era a caso ciao Nicolò grazie mille per la domanda eh, spero che venga bene questo video così te lo carico Prossimamente, l'ho già detto una volta che metterò a posto questo Non l'ho ancora fatto Qui c'è un new entry da sistemare Vediamo un po' Ciao